benvenuti in un nuovo video dunque eh, oggi vi mostro la mia collezione di federe per cuscini che ho trovato da wish quindi eh, ai tempi 95 centesimi di prodotto più un euro di spedizione un euro e o un euro in tutto e ve le mostro perché le ho tutte qui ebbene sì sono divise per categoria e per stagione perché le cambio sui cuscini che ho qui sul divano. A proposito nel caso potrei anche mostrarvene uno. Allora i cuscini sono questi classici quadrati, proprio quadrati, classici, a cui io inserisco dentro l'imbottitura, la, la federa per cambiarle. Sono qui sul, sul divano ed è per fare un po' decorazione. Allora iniziamo e ve le mostro tirandole fuori tutte ve le mostro per stagione per stagione per ricorrenza perché normalmente le cambio in base alla decorazione partiamo con quelle natalizie si sì, molto molto eh, della stagione giusta allora partiamo con quelle natalizie vi mostro la prima e alcune sono doppie altre singole in questo caso da una parte bianca e dall'altra decorazione sono tutte quante quadrate le cuscine che avete visto ci sta dentro benissimo e hanno tutte quante la zip così fin in fondo per inserirlo allora scusate un secondo ecco fatto fin in fondo la prima è questa aspettate che mi sposto così così l'inquadratura ci sta tutta cioè. questa è bellissima di Snoopy e poi anche il tessuto è, è bello cioè... provo a inserire la mano per farvelo vedere vedete che non è trasparente o un tessuto leggero leggero sono belle e ce ne sono davvero tantissime cioè vi consiglio di non vi lascio mai i link di dove le ho prese perché ora che le ordinate ora che mi arrivano e ora che magari ve le mostro sono esaurite però mettendo le fede cerca federe natale oppure tut, vi esce un mondo quindi ecco la seconda che vi mostro le prendo proprio in ordine come sono eccola qua anche questa è solo da una parte e questa è di poutine. Sì, ho una leggera passione di Pusheen, ce ne sono tantissime, ma tantissime, questa è natalizia sempre, e così, è bellissima, ma poi guardate i dettagli, cioè, è stampata bene, se vi piace il poutine, dovete prenderle perché io le adoro, altra che vi mostro vediamo un po' ecco in questo caso è doppia quindi double fasce la mettete dove volete ma la stampa è sempre questa no questa è semplice ma è carinissima, una renna con la faccia simpatica anche qui ne trovate davvero tantissime proprio anche simpatiche eh? anche dall'altra parte è sempre la, la renna vediamo un po' siamo sempre a Natale sì siamo sempre a Natale Altra che forse avete già visto nelle foto, nei video, è anche questa, sempre natalizia sweet Christmas, e hanno sempre la faccia simpatica. Mi piacciono queste qua con la faccia simpatica e anche in questo caso è solo da un lato, ma tanto io le metto di decorazione sul divano, quindi sono perfette, cioè sono belle. E eh? anche un bel tessuto. Ah, le ho lavate, ehm, stese. Una passata con il ferro dietro e non hanno fatto assolutamente niente. Vediamo, ecco, un'altra natalizia. Questa è classica, semplice, solo da un lato, solo di qua. Ma a me piaceva da mettere, dato che ho quattro cuscini, ne metto due davanti e due dietro, e in quelli dietro che si vede solo una parte, quindi si vedeva solo questo bordino e per me era molto bella, cioè è bella. Anche perché con quattro cuscini cercavo da arrivare a Natale delle delle federe poi ah, allora con quelle di Natale abbiamo finito aspettate che me le avvicino ok e adesso partiamo con quelle di Halloween e vi preparo anche qui c'è un mondo ma c'è davvero un mondo la prima che vi mostro sempre doppia Cioè vogliamo parlarne? questa è bellissima La zucca ed è fatta uguale anche dall'altro lato. Mettiamo qui. Poi altra di Halloween, sempre doppia. Queste è una di quelle che ho pensato da mettere nelle parti dietro, così si vede solo una parte. Ma c'è, ecco, parliamone. Per me sono bellissime. E poi queste sono quelle che mi sono arrivate ok io ho preso ma ce ne sono davvero tantissime e quando arriva più o meno la stagione sicuramente ci torna da dare un occhio ah eccola questa mi era arrivata da poco che l'avevo trovata in scontata l'avevo presa sempre col gatto ma guardate questa ah sempre doppia il gatto sulla scopa il può essere di halloween o può essere anche no ma io la vedo, la vedo bene per halloween questa con il topino che prende il formaggio allora questo topino ripeto vogliamo parlarne e poi c'è questa che sì, per Halloween oppure per la stagione comunque autunnale Questa è l'unica di un tessuto un pochino più leggerino aspettate che provo a mostrarvelo è infatti è un pochino trasparentina e si sente dal tessuto è l'unica diversa ma comunque l'ho pensata da mettere dietro decorativa ed è fatta doppia e ha la zucca Può essere per allovi, no, può essere autunnale. Poi, vediamo che altre stagioni ho, sì, allora, dunque, eh, vi mostro questa perché è l'unica che mi era arrivata, ma sono partita tardi, quindi vi aggiornerò nei video. È l'unica che ho di Pasqua, l'unica, ma perché le altre devono ancora arrivare, sono partita tardi. Vabbè, eh, no, è bellissima, eh anche questa è, è doppia sarà che quest'anno sinceramente col fatto che pasqua abbiamo passato in casa non ho neanche avuto voglia di mettere le decorazioni o cose più di tanto quindi l'ho presa un po prima di pasqua ma alla fine era solo una ma per, per la prossima pasqua arriverò ad averne quattro per i quattro cuscini e vi aggiornerò sicuramente nei video poi queste invece le ho viste, ho detto no, sono bellissime, le devo prendere. Poi le metto un po' random in base alla stagione. Allora, queste qui hanno un tessuto. Prima ve la, eh, la mostro e poi ve ne parlo. La prima è questa, doppia, sempre ed è un unicorno con la faccia simpatica. E può essere estiva e carina, allora la cosa è che è un tessuto bello, ma bello spesso. E poi un po' felpatino. Aspettate, è un po' felpatino, ma il tessuto è bello. Spesso, cioè, è davvero molto, molto spesso. Davvero sembra quelli che si compone nei negozi. È bellissima, e poi è simpaticissima. È estiva o da mettere fuori ogni tanto. A me piacciono e altra però con un altro tessuto il tessuto classico perché questa era l'unica diversa però sempre con lo stesso unicorno perché io queste cose mi piacciono questa, questa va bene comunque stagione perché c'è la tazza del caffè c'è l'unicorno con la faccia simpatica si sì, era nel momento del periodo unicorno comunque colorata per la primavera qualunque cosa e sempre in tema primavera o colorata oppure che mi piace questa che è particolare deve piacervi ma a me piace da impazzire i gufetti no cioè vogliamo parlarne c'è la famiglia di gufetti e premetto io ho una passione per i guffi cioè io divento matta per i guffi ma qui c'è la famiglia di gufetti mamma gufo, papà gufo e il guffetto maschio e il guffetto femmina, C'è cioè questa è bellissima, vogliamo parlarne, per me è bellissima, è, non so, estiva oppure la metterei, non lo so, la metterei fuori sempre, perché io l'adoro, altra molto colorata, anche se non pastellosa, sempre doppia, è questa, a tema mandala, è una delle prime che ho preso, e secondo me per tutte le stagioni, questa qui va benissimo, fa colore, ho ripreso un po' i colori caldi arancione, rosa. Perché, comunque, sia con stanza gialla e arancione. Cioè, ci sta, ci sta. E per me anche questa è bellissima. E devo dire che siamo già arrivati all'ultima. Già all'ultima, semplicissima. Ma anche qui, se vi piacciono, si apre un mondo. E l'ultima è questa, Snoopy, la classica di Snoopy. Io amo Snoopy, è eh, solo da un lato, ma è bellissimo. Anche questa tutte le stagioni. Cioè, se vi piacciono eh, Snoopy, eh, ci sono anche gli altri personaggi, Cuscin, come avete visto, vi si apre un mondo. Però poi non voglio dirvi, no, eh, prendetele, perché non finirete più, davvero. E ne ho tantissime. Allora, queste erano tutte le federe per i cuscini che arriva, avevo al momento. E che io metto fuori in base un po' alla stagione, al periodo natalizio, pasquale, autunnale con Halloween oppure estivo solo per dare un po' di colore così, mi piace, mi piacciono vedere un attimo un po' di colore, un po' di cose particolari senza però stare a ingombrare la casa quindi cambio solo la fedele del cuscino vi ho già detto che si lavano tranquillamente le la matrici a 30 gradi e io le faccio a 30 poi dopo le stendo, gli do una passata leggera con il ferro tiepido attenzione però quelle sintetiche così il ferro deve essere tiepido oppure ci mettete sopra ma non devo farvi spiegarvelo io perché sono negata ci mettete sopra un asciugamano un strofinaccio qualcosa e poi il ferro lo mettete sullo strofinaccio in modo che non si attacchi perché lo sentite anche voi È un tessuto sintetico se volete stenderla, se stirarla se no la riponete tanto quando andate a metterla di cuscino, sono quelle sintetiche e non vi fanno le pieghe, quindi potete anche non stirarle tranquillamente. Io spero di vi fatto un pochino di compagnia, fatemi sapere qui sotto nei commenti quale vi è piaciuta, se vi sono piaciute quali, se le comprerete anche voi, se ne avete altre da consigliarmi, come vi ho già detto non vi metto mai i link eh, specifici di quella che ho preso io, perché ora che la ordino, ora che mi arriva, e ora che faccio il video sono passati 3-4 mesi e sono sempre esaurite o ce ne sono delle altre a un prezzo più basso. Quindi in home page, cerca, vi si apre un mondo anche perché ci sono tantissimi tag, quindi basta che dite federa, cuscino, natale, eh, pasqua oppure in questo caso snoopy o peanuts.